Stamattina i lavoratori della M Technology sono in assemblea sotto il comune di Baronissi. I lavoratori della M Technology sono i lavoratori che curano l'igiene urbana qua a Baronissi. Loro non stanno facendo un'azione di lotta contro la città, ma stanno testimoniando che da due mesi non percepiscono alcuna retribuzione e nonostante questo garantiscono il loro lavoro. Stamattina hanno prima ultimato il servizio di raccolta dei rifiuti e ora sono qui civilmente a testimoniare, confidando in un intervento anche dell'amministrazione, in un incontro perché loro lavorano con impegno, dedizione per la difesa della loro città e nonostante questo da due mesi, ripeto, non percepiscono lo stipendio. C'è stato oggi un cambio della guardia, si è avvicendata prima un'impresa che si chiamava L Igiene Urbana e ora è subentrata la M Technology. Queste due imprese, per noi lavoratori, hanno una sola caratteristica: e entrambe non hanno retribuito i lavoratori. Per cui, noi chiediamo all'amministrazione di convocarle e di garantire le aspettanze ai lavoratori. Il servizio che i lavoratori fanno è sotto gli occhi di tutti. La città è pulita, stamattina è la nostra è una manifestazione civile ed è importante che l'amministrazione non sia sorda. Facciamo appello al sindaco Valiante, all'assessore all'ambiente affinché convochi le parti. Eh, io sono Citro Raffaele, sono un operatore ecologico e sono il rappresentante sindacale unitario della Fiat del CSA. Eh, sto insieme ai miei compagni qua in questa piazza anistando al Comune di Baronissi per protestare contro la nuova azienda che si è insietata perché nonostante che abbia un capitale di 3 milioni di euro come, eh, come dichiarato nel bando di, di gara, eh, dal 15 di questo mese doveva pagarci secondo il Contratto nazionale di lavoro siamo, a questo, siamo arrivati al 30 e non abbiamo ancora visto un, un euro. Eh, dobbiamo dire che le nostre condizioni purtroppo sono abbastanza eh, precarie perché abbiamo famiglie e, nello stesso tempo, abbiamo bollette, bollette di telefono co corrente, abbiamo finanziarie eh, scadute ormai da, un, sì, da più di dieci giorni, eh, tutte le spese di canone, di, di multe e cose che dobbiamo pagare noi. Dobbiamo. Ma arrivato a questo punto, non so, non so come hm, possiamo procedere con il lavoro. Siamo sempre licci eh, e efficienti per questo comune, nonostante siamo anche in carenza di organico, ci siamo sempre dedicati affinché eh, questa, questa cittadina rimanesse pulita. E dobbiamo anche dire che dal lato politico abbiamo una latitanza anche dal primo cittadino che eh, dei problemi sindacali non ha potuto mai sentirne, mai eh, ascoltarci, anzi eh, non c'è stato mai, vicino. Stato mai diciamo, vicino ai nostri problemi. Eh, dobbiamo dire che da lunedì forse cominceremo a fare uno stato di citazione e rimarremo purtroppo, per, ci dispiace per i nostri concittadini perché siamo di baronisti anche noi, però dobbiamo, per, per forza di non cose dobbiamo dei, cominciare a creare dei, dei disagi perché questa azienda nuova che è venuta non ci ha dato nemmeno il vestiario, siamo ancora con i vestiari dell'azienda vecchia, quindi non lo so, a tutt'ora nemmeno ci dicono quando vogliono pagarci e come intendono pagarci. Eh, noi non sappiamo che pesci pigliare purtroppo, non, conosciamo nessuno, eh, né eh, non, non, non sappiamo nemmeno chi è responsabile di questa azienda, una no? è uno, deve un altro, e siamo in alto mare proprio e, e, e mi faccio meraviglia che a tuttora non c'è la parte politica che, eh, che ci dica come fare per affrontare, e darci una mano, o ascoltarci perlomeno.